Allora adesso vediamo come eh, utilizzare co cosa cambia se andiamo ad aprire il nostro OneNote utilizzando l'app che abbiamo installata sul nostro computer, chi ha Windows 10 come sistema operativo la trova già preinstallata, altrimenti si può scaricare gratuitamente, dopo vedremo eh, a quale link. Dunque, apri un OneNote, quindi clicco qua eh, c'è una finestra che mi avvisa che la stavo aprendo, un'altra finestrella che mi chiede il permesso di aprire in OneNote glielo concedo ed ecco che mi apre eh, la, il mio OneNote eh, vedete che c'è la sincronizzazione in corso, L'ha aperto molto velocemente perché l'avevo già aperto in questa nell'app offline, voi nel tutorial non l'avete visto ma io l'avevo già fatto se è la prima volta che state aprendo un OneNote che avete creato online e la state aprendo con la vostra app offline può darsi che ci metta un pochino a sincronizzare tutte le pagine tutte le sezioni dunque vedete che ci sono nella versione offline ci sono delle cose che si perdono per esempio l'interattività con questa applet non c'è più è rimasto però il link se lo clicco vado, mi si apre il browser e vado a fruire di questa applet ehm, in rete eh, il video invece rimane anche fruibile quello che guadagniamo è che invece il file audio che avevo inserito si può ascoltare direttamente basta fare doppio clic adesso provo vedete in automatico parte la registrazione di quello che sto dicendo e quando avrò finito di dire quello che devo dire clicco su interrompio ok vedete si sentiva perfettamente l'audio e um, altre cose che possiamo vedere allora il menu home è più o meno uguale anche se l'interfaccia è un po' diversa quello che abbiamo in più è che c'è questa opzione dettatura che invece nell'app online non c'è. Quindi andiamo a vedere se la lingua impostata è l'italiano, sì. Allora io appena clicco qui, vedrete che lui inizierà a scrivere quello che dico. Ecco, io adesso sto parlando e lui eh, scrive tutto quello che io sto dicendo. Ecco qui, vedete? Ok. Ok quindi questa è un'opzione che abbiamo in più, quella della dettatura e andiamo a vedere gli altri menu nel menu inserisci c'è sempre tutta la stessa cosa quello strumento che abbiamo in più è uno strumento di ricerca eh, che nell'app online non c'è quindi se vado a cliccare vedo che mi si apre un pannello se io scrivo, andiamo nella pagina di Turing e eh, se scrivo per esempio Alan Turing, ecco, si aprono delle risorse presenti nel web relative ad Alan Turing. Supponiamo che a me interessi questa. Se io clicco qui su questo più, mi viene incorporata questa cosa, ehm, l'anteprima diciamo di questa pagina web. Poi qui c'è il link ehm, al dentro la pagina di OneNote quindi questa è un'altra funzionalità che c'è nell'app offline per quanto riguarda lo strumento disegno vediamo che abbiamo più mh, versioni del, della penna l'evidenziatore, la matita la matita con più colori aspettate che crea una nuova pagina per pagina creata con app offline allora vedete che se io prendo, qui ho insomma ho matite colorate di diversi colori, posso giocare un pochino di più, posso inserire delle forme, delle frecce, eh, anche questo nella eh, chiaramente ha mantenuto il colore che stavo utilizzando, Ok, l'altra cosa che posso fare è inserire delle forme a mano che poi vengono riconosciute. E per esempio, se disegno un cerchio, questo poi diventa un cerchio perfetto. Lo stesso se disegno un poligono, un triangolo, eccetera. e Poi c'è il righello e c'è l'app matematica che eh, c'è la comando matematica che avevamo anche nella versione online per quanto riguarda il menu visualizza abbiamo lo strumento di lettura immersiva il, eh, quello che abbiamo in più abbiamo la possibilità di eh, dare un colore alla pagina lo sfondo della pagina piuttosto che inserire dei quadretti, righe, eccetera è chiaro che poi queste... Per esempio lo sfondo della pagina nel momento in cui apro questo OneNote online non lo vedo, lo vedo soltanto offline. Online continuerò a vedere lo sfondo bianco. Ehm, niente, blocco appunti della classe riguarda eh, la versione potenziata di OneNote che si chiama Class Notebook e che ve vediamo in altri tutorial. E ok, quindi questo è tutto.